Sono cose che in parte ho vissuto anche nel mio inter accademico e personale perché ahimè, nel 68 e nel 70, nel maggio francese, eravamo sulle barricate fantasia al potere, se noi che di continuare con barricate, vedete come ci siamo ridotti ma questo, <ride> questo è un'immagine, <ride> diciamo, immaginifica, non tutta l'economia è così però stiamo seguendo l'evolversi di un modo di essere che non è solamente italiano, non è solamente europeo, ma direi è mondiale. Anche se ci occupiamo di questioni politiche, io eh, mi affido sempre, anche una mia deformazione personale, a un concetto che ritengo di ricerca metafisica, ho seguito molto, eh, molto di Massimo Cacciari, ho studiato molto eh, l'ideologia di tutte le scuole eh, occidentali europee da fino a ai giorni nostri, dal da sincretismo materialistico della sinistra e uniano, Strauss, Feuer, Marx alla visione... Mistico mistico onirico nazista, la follia, la barbarie del nazismo. Ho seguito il concetto illustrato da Spangler il tramonto dell'Occidente mm. e mi rifaccio sempre nella mia visione a qualcosa che può sembrare strano. Se ti parla di metafisica in un contesto politico può sembrare di voler Vorrei fare qualcosa di diverso, e invece, secondo me, le cose ci stanno. Anche perché siccome credo che ci voglia immaginazione al potere, siccome credo che l'uomo debba vivere di qualcosa che non è soltanto fatto di numeri, ma anche di percezioni, se vogliamo, sciamaniche, anche di un qualcosa di livello giungliano, di espansione della propria personalità, mi rivolgo, forse voi non avrete molta dimestichezza con la terminologia induista al concetto delle età degli linguisti. Per linguisti qui esistono quattro età, l'età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro, che corrispondono alle quattro caste, che sono i sacerdoti, i brahmana, i guerrieri, i Centria, i commercianti, i magia, i servitori, i suddhya, i Sudra che corrispondono alle all'età Satya, Tretta, Dvapari e Kali-Yuga. Nell'ambito di ogni evoluzione storica, che per loro è di miglio, migliaia di anni, secondo il respiro del Brachman, di, di miliardi di anni, ma parlando di entità umane, si tratta di entità che storicamente si avvicendano e nell'ambito dell'ultima età di un ciclo del Kali-Yuga, c'è la dissoluzione, ovvero sia è l'età nella quale, e ne vediamo i protromi, i valori scompaiono, eh, tutto si accelera in maniera impossibile da contenere, in una dimensione senza ritorno, e tutto si distrugge, si rigenera, ma si autocrega. Che quello che nell'ambito di una visione archetipica corrisponde per quanto concerne anche il, il pantheon delle divinità Pagane, al Gotterdammeron, alla comitata dei dei, ma che corrisponde anche alla caduta del, degli Asi, del Valhalla. Anche eh, il pantheon dei Greci cade. Tutto ciò che esiste è destinato a trasformarsi e a morire. La nostra epoca è un'epoca nella quale tutto si concentra, tutto diventa più consapevole, ma tutto tende a una specie di lotta finale, come dicono, non a livello millenaristico, come gli studiosi di Norreni Norrheni e del Gotterdam Verunga. Nella caduta degli dei poi c'è il Vasteland, ma però c'è una rigenerazione, c'è un dio vestito di bianco, Baldr o Baldur, che ricompare dalle ceneri per riportare una nuova visione. In quest'epoca millenaristica, infatti, assistiamo alle New Age, ai santoni che rinascono, eh, assistiamo ai dischi volanti, all'abduction, quelli che si fanno addirittura i giretto settimanali del weekend sulle astronavi. Ma questo cosa indica? Un malessere dovuto ad un'assoluta mancanza di valori. E l'uomo ha bisogno di valori. Qui i valori che nell'ambito dell'epoca dell storica, e qui entriamo nel tema, nazionalismo, sarebbe il titolo del mio intervento, nazionalismo e patriottismo dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. Benissimo, patriottismo. Si ha paura oggi di parlare di patriottismo ed è uno dei valori che proprio perché è stato scippato e deturpato storicamente da questioni storiche è quello che desta a tutti voi, la mia generazione è stata rovinata, fregata nell'ambito del concetto di patriottismo perché? Mio, mio bisnonno era patriota, si creava l'unità d'Italia prima del 1861. L'Italia, eh, la regione geografica, la penisola italiana, l'Italia non esisteva era in una dimensione che comprendeva nove Stati. Il patriottismo, qualcuno dice, l'imperialismo di Savoia, anche per motivi economici, fece sì che, con le storie che ben sappiamo, eh, riuscisse, eh, riuscisse a inglobare tutto il resto del territorio italiano e i suoi territori. Bene, quel, eh, quell'aneddoto che spinse gli italiani di allora a combattere per unificare l'Italia, giustamente si chiamò patriottismo, anche se parlando di tedeschi si chiamerebbe pan-germanesimo, qui sarebbe panitalismo è un, un neologismo che non ho mai sentito, ma che, che vado a proniare questa sera, è un modo comunque che spinse in maniera eh, eclatante in maniera che causò anche eh, molti atti di eroismo e molti, e molti atti di, di ricerca anche estetica tra cui Verdi che nell'ambito della sua opera fu eh, ispiratore e come dire anche sviluppatore del sentimento e del sentimentalismo che portò all'unità d'Italia bene, dov'è che la mia generazione è soprattutto quella precedente della mia e dei miei genitori, è stata rovinata dal nazionalismo fascista. Si è avuto paura per più anni di parlare di patriottismo perché questo veniva visto esattamente come nazionalismo. Quando è che io mi sono sdoganato la parola patriottismo e il concetto di patriottismo? è accaduto l'anno scorso durante i 150 anni del ricordo della, della, del risorgimento della, della rinascita anche della consapevolezza del nostro territorio nazionale leggendo una frase di Deco che così recitava patriottismo è amare la propria nazione la propria lingua i propri concittadini la propria etnia anche senza essere razzisti, nazionalismo, si odiare i la Allora, compreso questo, ho capito il senso che può avere un patriottismo in una Europa e in un mondo civile. Il patriottismo giusto. gusta, ecco perché vi può essere anche nell'ambito della ricerca consapevole di una sovranità popolare, titolo di cui si fregia questo movimento di cui ne sono simpatizzante. Tra le varie cose ci può stare questo senso di, patri di patriottismo, che non è nazionalismo. E questo è utile da spiegare e da chiarire. Ma attenti che il patriottismo ha molti nemici. Molti nemici in quanto oggi, viste le, le multinazionali, viste la politica che si spaccia per neoliberista, è in realtà in realtà che è, è un potere tecnocratico che sta diventando peggio di un potere teocratico, quello del valore e del possesso dei beni e dei sistemi del, del globo nelle mani di, di pochissime persone che condizionano il 90% del rimanente dell'umanità. Su questo ha scritto in modo particolare il professor Luciano Gallino, un testo che io vi vorrei consigliare, Finanzcapitalismo, l'acidità del denaro in crisi, dove c'è una mezza paginetta che vi vorrei leggere, i costi umani della crisi. La crisi economica, aperta nel 2007, ha avuto come causa primaria i mutamenti dei rapporti di potere politico-economico che dagli anni 80 in poi hanno facilitato l'ascesa della crisi Finanziarizzazione e l'affermazione di altri aspetti dell'ortodossia neoliberale, mutamente rilevanti perfino da loro. Con cause di notevole peso, sono state la irresponsabilità sociale, l'incompetenza e la di una parte significativa degli altri dirigenti di società finanziarie e non finanziarie, dei grandi proprietari, dei gestori a capo di fondi e patrimoni, personaggi che all'epoca del finanzio capitalismo governano di fatto l'economia e la politica del mondo. In totale si tratta di appena di, una, di appena di una decina di milioni di individui. Al di là delle loro intenzioni o dei loro convincimenti etici, mediante le loro strategie finanziarie, questi pochi milioni di individui hanno inflitto e continueranno a infliggere per lungo tempo rilevanti costi umani a miliardi di altri. Nella posizione che occupano, sarebbe altro per loro agire diversamente come, come premio a dismisura eh, che vi si conforma. Così la logica endogena del finanzi capitalismo punisce severamente le azioni devianti. Resta il fatto, ascoltate più importante, che meno dello 0,15% della popolazione mondiale appare essere nella condizione di infliggere a gran parte del 99,85% restante i costi che vengono riassunti nel testo. Non è questo l'ultimo dei motivi per asserire che la civiltà mondo reca in sé profondi di integrato. Nel senso che si parla, se vogliamo, di una mondializzazione effettivamente che dà un'apparente visione di completezza e di unione dei popoli, ma in realtà è un profondo senso di, di divisione. E infatti dico questo perché a me piace cercare di sognare Spero di riuscire a farvi sognare un po', non soltanto a farvi ragionare, perché è con la mente ma è col cuore che si compiono anche le cose. Infatti, tra le varie cose, tra le varie cose, questo potere che ci condiziona fa sì che noi siamo burattini o burattinai, questo l'ho scritto in un articolo, o siamo semplicemente comparsi a morte che assistono i bidelli dell'università della terza età. La qualità della nostra forza è direttamente proporzionale alla somma delle nostre consapevolezze. Autori o datori, burattino o burattinai avere o essere? E qui, qui arriviamo al concetto di mondializzazione. L'universalismo, ovvero ciò che ingloba, queste parole sono mie, sono ripetute, ovvero ciò che ingloba e contiene tutto ciò che esiste in una dimensione che deve essere condotta alla qualità di eterno presente, si avvicina sul piano umano e sociale al concetto di comprensione delle religioni e delle culture, unificandole nei loro contenuti umani e metafisici, ma nel rispetto della loro originalità e della loro individualità. E qui questo è il concetto di patria, che difende questi principi che possono condizionare anche l'economia, ecco perché parto da lontano. Al contrario, la mondializzazione significa l'appiattimento di una dimensione pianificata e globale, oggi diremo standard, nella quale lo spazio e il tempo sono massificati in uno stile di vita e di pensiero falsamente universale, mondiale appunto, nel quale l'ora è scandita dall'orologio al quarzo e il cibo è fornito dai fast food dei vari McDonald's. Il concetto di mondializzazione rappresenta una via negativa, direi, per chi è credente, perfino, perfino satanica, mentre il concetto di universalismo rappresenta la diversità nel ritorno all'unità. Svegli svegliarsi al canto del gallo ed assaporare il burro di yachts o la soia per le culture che se ne avvalgono può fratellare anche coloro che bevono chateau de flipap e mangiano escarboni e burgoni, ma lascerà del tutto indifferenti ed è quello che stanno facendo per condizionarci, il grande fratello, lascerà del tutto, del tutto indifferenti quelle che a Roma, Parigi o New York bevono Coca-Cola e mangiano patatine fritte. Infatti questo è mondiale. Si fa la stessa cosa dappertutto. Questo non è umano. Unità della diversità. Università e non mondiale. Universalità e non mondializzazione. Il principe di questo mondo, colui che separa e delimita, ribalta tutto ciò che esiste in maniera speculare, apparentemente simile al bene, ma in una forma stravolgente di valori, al fine di utilizzarlo ai suoi scopi di divisione, di abbarlo, da cui diavolo divido. Universalità, o essere, e mondializzazione, o d'apparire. Rimane a noi la scelta tra essere o apparire. Di questo ha una enorme, enorme responsabilità culturale. Anche chi insegna filosofia nelle scuole insegna un modo deviante di interpretare la realtà. Infatti, Arnold Teufel ha scritto in questo universo misterioso vi è una cosa di cui l'uomo può essere sicuro. L'uomo stesso non è certo la più grande presenza dell'universo. Lo scopo dell'uomo è di ricercare la comunione con la presenza nascosta dietro i fenomeni e di ricercarla nell'intento di mettere il suo sé in armonia con quella realtà assoluta. Innanzitutto, il concetto di filosofia, tra il concetto che ne avevano gli antichi ed il concetto contemporaneo che si possiede oggi, vi è tutta la misura della caduta della degenerescenza nella quale viviamo nel momento presente. Per i Greci, ad esempio, ogni caposcuola costituiva un gruppo di discepoli ai quali insegnava delle modalità di comportamento che erano conformi agli scopi che la scuola si prefiggeva, epipurelli, stoici, eccetera, e che venivano costantemente vissute in coerenza con la dottrina del loro insegnamento. Oggi la filosofia è diventata un vizio mentale, nel quale il professore universitario di turno cerca la maggior originalità di un'idea nuova per la quale possa aumentare il numero delle pubblicazioni a suo nome, utilizzando spesso e volentieri le tesi di laurea dei suoi studenti. Lo scopo prossimo e più immediato è quello di mantenere una cattedra di alla pensione. Nella migliore delle ipotesi, il filosofo attuale è uno specialista in monografie trattando un preciso periodo storico a cavallo del alcuni autori. Si tratta di uno storicismo della filosofia, del quale i rappresentanti sono più simili a dei contabili della storia del pensiero che non a dei sacerdoti dell'antichità o a dei carasporti. Curiosamente, il filosofo Wittgenstein, in un suo aforisma, asserisce che la filosofia è l'ortopedia del pensiero e la religione è la protesi. Questo tanto per capire come il libero pensiero sia alla base alla base di ogni speculazione e di ogni condizionamento umano. Tra le varie cose viene spesso dimenticato che il risorgimento di cui parliamo, questo sano patriottismo, fu portato avanti non solo dalla carboneria ma anche dalla massoneria. Giuseppe Caribaldi, cosa che non viene detta mai nei libri di storia, ed è provato storicamente, fu gran maestro del grande amico d'Italia, tra le varie cose. Ma questo è una detta puramente per il signor. Allora, vorrei terminare perché non vorrei annoiarvi, però eh, i miei interventi in genere sono sempre underground. Eh, ciò che eh, mi, mi stinge in questo mio tipo di ricerca è non appesantirmi o non fermarmi mai su una cosa sola. Ciò che temo artisticamente è la mediocrità e la creatività. Ecco, si ha paura di insegnare ai giovani la creatività. Creatività anche nell'interpretazione di fenomeni, anche di quelli giustissimi che sono stati dette prima, però con l'angolazione e la misura con la quale, almeno per me, ho cercato di centrare il problema, perché finora siamo andati avanti con follie tipo l'unico e la sua proprietà di Max Stirner il cui finale, che adesso vi leggo su tre luci, rappresenta purtroppo il leitmotiv della degenerescenza della nostra epoca. Max Stirner, famoso eh, anarchico individualista, rigettato dalla filosofia marxista e anche da quella anarchica, riesce a scrivere un libro intero quasi fanaticante, grandi, grande quasi come il Mahabharata indiano, che però non è altrettanto profondo ed è intitolato Der ganze che un tu, l'unico e la sua proprietà. E questo gli leggo che cosa non bisogna fare. Costui, al termine del suo libro, e sembra veramente purtroppo l'atto di morte della nostra civiltà, arriva a dire ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l'uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità e, e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo la mia causa su di me, l'unico, su di me, l'unico, essa appoggia sull'effidero, mortale creatore di sé, che se stesso consuma. E io posso dire, io ho fondato la mia causa nulla. Vi ecco. auguro di non fare così, pofino.